Ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche dello Spallino.com. Non c'è Leo Biscuola, ma arriverà. Come di, appunto, come di consueto. Ciao Martina Poletti, eh, ciao, appuntamento ciao, numero sì. 9 della diretta stagionale dello Spallino. Ciao, Leo. Ciao eh, a tutti. Sì, comprati degli auricolari un po' decenti, per favore, perché ogni volta oh, stasera. No, storia... telefono. Benvenuti. Oh, comprati un telefono decente. Allora, eh, eh, eh. Ehm, ci scusiamo con il ritardo uh, ampio con il quale abbiamo cominciato, colpa mia. Eh, vedrò di farmi perdonare in qualche modo. Um, allora, ragazzi, eh, torniamo da, a distanza di una settimana da, da, da quella diretta eh, quasi inutile che abbiamo fatto durante la sosta. No, non è vero, è stato inutile, ma stata inutile. No, no, non dire così, no. no Do ma effetti, stavo, cioè, stavo scherzando, stavo scherzando. Ciao Mauro, e stasera purtroppo tanti i nostri fedelissimi secondo me ci hanno dato per morti dopo il primo quarto d'ora di ritardo e quindi <ride> cioè, gli toccherà guardarci indifferite, no mi dispiace, dispiace. comincia col pagare da bere dice Buzzo e ciao Quale poveri, bello? ci c'è Sara, no ma arrivate quando volete, Vabbè, no, eh, ripeto è, è colpa mia, è colpa mia che mi sono incasinato più del necessario e purtroppo c'è stato questo, questo problema. Eh, questa sera, come ampiamente annunciato, avremo con noi un ospite che si collegherà tra poco ed è niente meno che Fabio Artico che eh, ha visto, eh, ha visto, scusate, eh, ha giocato, anzi volevo dire, ha vestito la maglia della SPAL eh, per un breve periodo nelle stagioni, se non sbaglio, 2002, 2003, 2003, 2004, però con un intermezzo perché andò al Messina a un certo punto, poi tornò a Ferrara. Eh, lo spiegò lui stesso perché eh, tornò a Ferrara mh, mh, perché voleva avvicinarsi a casa, che lui è piemontese, se non sbaglio proprio di Torino. Eh, tornò a casa, insomma, cioè tornò vicino a casa e giocò in quella Spal, che era la Spal, ricordiamolo, di, di Pagliuso, però nella stagione in cui mh, Paolo Fabiano Pagliuso fu accusato. Tra le altre cose, associazione mafiosa poi è stato assolto, insomma, però quello fu l'inizio della fine per la spaldi di Pagliuso che poi, ricordiamo, l'anno dopo eh, non, si, non si scrisse. Sì, mi sono incartato Stefano, mi dispiace, ma eh, <ride> sono arrivato un po' di corsa a questa diretta a causa di, di altre incombenze. Eh, L'importante è recuperare il terreno. Eh, non allora. nulla, allora. No, infatti, diceva Paolo, buonasera ragazzi. A Cardevo adesso è okay. mi indurmanza. Eh, no, vabbè, per fortuna, alcune persone ci hanno aspettato, e quelle che non ci hanno aspettato, veramente, ci scusiamo. Poi per sera che abbiamo l'ospite, poi, comunque. Allora, in attesa che si, che si colleghi con noi Fabio Artico che eh, dovrebbe essere in arrivo, eh, si ricomincia si ricomincia con il campionato, finalmente eh, si ricomincia a ranghi quasi completi perché penso che l'unico assente sia la telat. in questo momento, Dickman dovrebbe essere recuperato e non credo ci siano altri giocatori che si sono fatti del male, i ragazzi dell'Under 21 sono tornati integri, almeno si spera, eh, dovrebbe essere tornato anche pagano, Peda. Pagano sì esatto, dovrebbe essere anche tornato Peda che ha fatto un paio di viaggi con l'Under 21 polacca ma per, per stare in compagnia perché non, non è entrato eh, più che altro scusate, su questa partita eh, di cui ovviamente parleremo anche con, con Fabio Artico appena si collegherà ehm, si sta mettendo una certa enfasi eh, perché eh, l'Alessandria è una di quelle squadre di coda che sta cercando faticosamente di rientrare nel discorso salvezza dopo una partenza non così buona la spalla è più 6 sull'Alessandria e allora il ragionamento generale è questa è la partita da non sbagliare assolutamente la mia domanda è vale la pena mettere tutta questa enfasi su una partita che si gioca alla giornata numero 13? ma uh, eh, uh, vai vai, vai. vai. vai, vai. Va eh, no vabbè io direi che al momento non sono sfocato, vabbè. Sì, esatto. È la webcam no, ogni tanto perde colpi. No, dicevo che è, secondo me è un po' prematuro mettere grosse aspettative su una partita di questo calibro. È vero anche che <coughs> eh, ultimamente si ha voglia di, di una vittoria, quindi che il pubblico arrivi carico è solo che un quid in più. Ricordiamo che l'ultima vittoria a Casalinga risale al 21 settembre, eh, quindi sono due mesi. Esatto. Diciamo che, che mancando da due mesi ci sta che si abbia voglia di, di vedere la Spal vincere, credo sia normale mm. questa cosa. Poi eh, mm. se non succederà, ragazzi, cioè, ce ne faremo sì, una ragione come ce la siamo fatta e sì. partiamo. <ride> allora, allora sai chi potrebbe non essere d'accordo con l'idea della Spal che vince? Chi non specula? No, chi non specula. Fabio Artico, che si è collegato con noi adesso. E ovviamente... Ciao Fabio, <ride> buonasera. Non sono ovviamente d'accordo, scusate. Mi... Ma come vai? Un po' di parte. No, questo... Giuro che ti fa sempre per la spalla, però mi sa che sabato no. Non questa è... settimana. Non, non, questa questa settimana, settimana. Dai. non questa settimana, questa settimana. Grazie di aver accettato il nostro evento, Fabio. No, gra no, grazie a voi che mi avete invitato, mi fa sempre piacere, dai... Parlare della ricordo sempre Ferrara e i tifosi Spallini con molto piacere. Anche perché, eh, se a distanza di 17 anni siamo ancora qua, che ti chiamiamo e tutto quanto, perché sappiamo che ti ha chiamato anche Mauro Malaguti, che è il nostro storico collega, vuol dire che hai lasciato un bel ricordo. E beh, di questo sono, sono contento, e devo dire che è un ricordo ampiamente ricambiato: nel senso che io. Eh, anche se sono stato poco a Ferrara perché sono stato poi alla fine un anno e mezzo quasi due anni però lo ricordo veramente con molto piacere sia la, insomma, lo stadio la, la, la maglia le, il pubblico, la curva ma anche la città perché poi alla fine Ferrara è veramente una splendida città eh, hai segnato di Fabio. Eh, esatto. come? In che zona oh, vivevi? di tra... Io ho vissuto dietro il comune, in via Garibaldi, si chiama quella via? Sì, sì. sì. abitavo in via Garibaldi, in, una casa, in un palazzo d'epoca molto bello che adesso direi Malavoglia, ma forse è sbagliato. Insomma, è un palazzo d'epoca molto bello. Eh, C'è il, il palazzo, sì. mh, dice un palazzo ma... storico, quello, quello bianco? Perfetto. Sì, quello bianco. Esatto. Vabbè, adesso sì, vediamo se quelli che, che, che ci seguono riescono a ricordarsi come si chiama, però ho capito non è di come si chiama. leggo quello, quello, che quello col portiere interno. Arriva per Fabio una domanda un po' provocatoria da Dai, Edoardo che ti chiede: Tutti si ricordano di Ferrara la sua amica perché si mangia bene? Beh, credo sia anche per quello. Certo, è ovvio, è... no, beh. Per fine, questo... per la carne Io purtroppo a, a me piace è sempre piaciuto mangiare, quindi quando giocavo eh, sicuramente era un problema per Ferrara <ride> per me sotto questo punto di vista. Eh, però si mangia molto bene. Però eh, in realtà sì, oltre a me, Palazzo vera, Bentivoglio, ci dice Alessandro. Palazzo, eh, Palazzo Bentivoglio, altro che malavole. Bentivoglio, beh, sono fatti tanti anni. Palazzo Vabbè. Bentivoglio, veramente bello, era Grazie Alessandro che ti viene in soccorso. E, Fabio, eh, tu da due anni a questa parte, anzi un po' di più, fai il DS dell'Alessandria, una squadra sì. alla quale hai dato tanto perché eh, hai chiuso la tua carriera lì, a parte quella piccola parentesi in terza mm. categoria della quale magari ti chiederemo più tardi. Mm. Mm. Allora, Però eh, è, una squadra che tu hai... <ride> è una squadra che tu hai contribuito a riportare eh, su palcoscenici più importanti dopo che era caduto, in disgrazia, e da di esse ti sei tolto la soddisfazione di tornare in Serie B dopo una vita intera. Sì, devo dire che sì, questo è il terzo anno che faccio qui ad Alessandria, io ho finito la mia carriera, in realtà ad Alessandria sono arrivato a 34 anni, quasi 35, avevo, avevo voglia di smettere. Um, sono arrivato per finire la carriera in Serie D ad Alessandria, che per i piemontesi è sempre stata, dopo Toro e Juve, mi permetto una piazza sempre che è affascinante, storica, con, con una storia di calcio sempre, con la tradizione, quindi, e ho, mi sono detto, vabbè, volevo rimanere, erano anni in cui volevo rimanere vicino alla Vanda Osta, come io abito tuttora, e quindi sono detto, l'ultimo anno, dico, vabbè, faccio l'ultimo anno, 34-35, sono vecchio, vado in Serie D, Invece poi sono andato in Serie D, abbiamo vinto il campionato dalla D alla C2, abbiamo vinto il campionato dalla C2 alla C1, siamo andati a fare i playoff per andare in Serie B, insomma l'ho tirato avanti fino a 40. E poi ho smesso perché non ce la facevo proprio più, cioè non mi tiravano praticamente dentro al campo perché non ce la facevo più proprio neanche a corner. E hai spesso io... perché, perché hai fatto 535 partite, 100, 170 gol, quindi, insomma, cioè, direi che… <ride> <ride> Il io io tre tre te le tre soddisfazioni te le sei tolte, dai. Sì, sì, mi sono sempre divertito, dai, mi ritengo fortunato in questo. Non, non so so tempo, se io... mi sta salutando. No, no. Qua sotto nella... C'è un commento, esatto. <ride> <ride> Vabbè, Davidone è un amico, grande Fabione. Grande <ride> Davide, adesso insomma, con Davide c'è un'amicizia. Abbiamo fatto il corso da direttore insieme, siamo rimasti sempre in contatto, Davide è una persona che stimo... Al di là dell'aspetto lavorativo, insomma. poi lui dall'alto dei suoi cinque anni in meno fa un po' il gradasso con te, vedete. No, eh. ma c'ha la pancetta come me. Eh. Non è quello, <ride> non è Comunque salutiamo il direttore Bagnati e gli raccomandiamo di farsi sentire ogni tanto perché no, è un po' sparito eh. Vabbè, Davide fatti sentire voilà, eh, lo, fai bravo. Invitiamo, eh, lo invitiamo qua in No, no, no invitiamo, se lo invitiamo poi dopo le, le, le, le testate piemontesi speculano come dice Bruno, <ride> e me, me, me, meglio, meglio lasciar perdere eh, Fabio eh, sabato vivrai questa partita da, da DS l'Alessandria sì. in questo momento non se la passa benissimo eh, e allora no. tutti, tutti i tifosi della spalla dicono ah beh è l'occasione giusta per eh, per, per fare tre punti e lasciare l'Alessandria nei bassi fondi perché sì. non dovremmo fidarci della tua squadra invece perché, perché, perché dovremmo dovete... essere pro... Tanto perché ci sono io come direttore quindi eh. non mi dovete fidare <ride> no scherzo. no in realtà eh, mi permetto di dire che non siamo così in difficoltà mm -hmm. la nostra l'Alessandria, la, la, il campionato dell'Alessandria sarà un campionato che ehm, ha come obiettivo rimanere in categoria, eh, dopo 47 anni direi che con molta umiltà ci siamo affacciati a questa categoria dove cambiano parametri, cambiano i giocatori, cambiano le misure insomma come al solito e noi ci abbiamo messo un po' eh, a capire insomma che eravamo in una categoria diversa ma abbiamo sempre fatto buone prestazioni, eh, quindi questo mi, fa, mi, mi lascia ottimista per quello che è il proseguo del, del nostro campionato. Abbiamo sempre venduto cara la pelle, e sabato, sabato continueremo a, a, ad avere un'identità un forte come noi abbiamo, data anche secondo me dalla bravura del nostro allenatore. Abbiamo giocatori applicati, giocatori che si impegnano, io devo dire che al di là della classifica sono soddisfatto dal punto di vista delle prestazioni e dell'atteggiamento che ha la mia squadra ogni settimana ma ve l'aspettavate così questa Serie B? Mm, mi viene da dire che sì mm, devo dire che io poi eh, quando vivi le cose in prima persona ti rendi conto poi dell'effettivo valore e dei termini tecnici, fisici tattici eccetera eccetera e, mm, però me l'aspettavo, un pochettino me l'aspettavo, un livello alto anche perché forse negli anni questa è la Serie B dove, dove ci sono squadre più competitive, dove ci sono squadre che hanno speso parecchio e che ambiscono ad arrivare in Serie A, quindi mi aspettavo un anno così difficile, sicuramente. Ma questo sì. è il nostro campionato, eh, sarà il nostro campionato. Quest'anno la spalla è ereditata dal, dall'Alessandria, un tuo ex giocatore che è Celia, Cosa sì. ci dici di questo ragazzo? Ma Raffaele è un ragazzo che ha, è innanzitutto un bravissimo ragazzo, un ragazzo umile, un ragazzo che lavora, eh, è venuto da noi tre anni fa, è partito con, il progetto, eh, con un progetto giovani e dopo sette, otto mesi si è trasformato nel progetto per cercare di vincere il campionato. Ha sempre dato un grande apporto alla squadra e io devo dire, non posso che parlare bene di Raffaele, ha delle qualità eh, che secondo me in B verranno fuori, deve lavorare, deve fare anche lui un percorso di crescita secondo me e Ferrara secondo me è uno step di avvicinamento a quello che secondo me è la, la, la sua maturazione da giocatore. Uh, Fabio, sì, allora... uh, sì, scusa Poli, vai pure avanti. No, volevo solo dire, al momento non ho avuto ancora tantissimo spazio a livello sì. di minutaggio, quindi lo vedremo. Questa sì. è la tua previsione. Sì, effettivamente, lui davanti a Trippaldelli che probabilmente è un ragazzo più pronto di lui in questo momento, quindi però io tendo sempre e da direttore ancora di più ad aspettare la fine, la fine del campionato per dare giudizi e per dare pareri. insomma, quindi la stagione dura un anno, quindi in un anno c'è tempo per tutti. Ecco. ecco, a tale proposito, allargo un po' il discorso Fabio, perché tu da direttore sportivo sicuramente ehm, hai una visione che va oltre il campo e, e, e, e oltre anche a quello che la stampa a volte scrive, perché qua a Ferrara eh, si dibatte spesso della classifica, è la classifica e siamo vicini ai playout, qua, è su, e giù, è... Eh, e Clotet, l'allenatore dice... Abbiamo appena iniziato, il percorso è ancora ai primi passi. Dobbiamo avere fiducia, dobbiamo costruire una mentalità, un'identità, un, un un'attitudine. Mm, qua, quanto ci frega questa enfasi sul risultato? Perché a un terzo del campionato, dire ah, si anda a playout è un po' sbrigativo, probabilmente. Sì, poi mi viene da dire che ognuno ha la sua prospettiva e ognuno la vive, eh, la vive a suo modo. È ovvio che il tifoso. E mi viene da dire di conseguenza la stampa eh, cercano sempre di avere tutto e subito o comunque di avere una prospettiva nel, nel breve medio termine. Noi da dentro il campo abbiamo dei tempi diversi, ma perché poi il calcio ti porta ad avere tempi diversi. Perché i campionati si vincono a, ad aprile, a marzo a marzo se va bene, ad aprile-maggio e vinci o perdi il campionato, o retrocedi o vai ai playout alla fine, quindi mh, mh, mh, mh, mi, mi è successo in questi anni anche a me di, di, di, di andare incontro a delle critiche nel, nel breve termine è ovvio che poi ci sono delle aspirazioni, c'è una piazza proprio adesso prendo Alessandria non è diversa da, da Ferrara anzi forse calcisticamente eh, il tifoso alessandrino è molto caldo anzi no, diciamo che sono simili ok? Eh, anche da Alessandria c'è molta tradizione e quindi vorrebbero tutto subito, ehm, eh, ma io capisco, capisco. È ovvio che le prospettive sono e, e i tempi sono totalmente diversi. Noi dobbiamo costruire, e costruire una squadra eh, dando il tempo all'allenatore di eh, far passare i propri concetti e farli assimilare ai propri giocatori nella curva, nei flussi di una stagione, nella crescita... Del gruppo, della, della, della, della, del, del far capire ai giocatori che c'è un'unità di intenti e un obiettivo per tutti. E questo non è facile e, e, e non si ottiene subito. Quindi bisogna lavorarci giorno per giorno, settimana per settimana, passare attraverso delle difficoltà, superarle insieme. Cioè, eh, è anche il bello del nostro lavoro, credo. No? Però una, dobbiamo avere per forza una visione eh, più ampia. Altrimenti cambieremmo giocatori e allenatori. E direttori ogni due mesi, ma non è giusto così. Cosa certo. che qualcuno comunque fa in Serie A, mm. visto che ci sono allenatori che sono stati cacciati dopo tre giornate. Sì, è vero, eh, questo io lo, lo, lo capisco poco, perché quando uno fa una scelta a luglio, a giugno, forse a maggio addirittura dell'anno precedente, eh, non può dar così poco tempo a un allenatore di o a un giocatore di poter esprimere le proprie qualità e le proprie capacità. Eh, poi ecco, di mezzo ci stanno... Parlando, hai parlato sì. delle qualità del, dell'allenatore. Cosa sì. ci dici, Longo che comunque ha fatto qualche anno, eh, prima di venire lì, con esperienze molto diverse comunque una dall'altra? Come, come lo hai trovato? Sì. Che, che Ma io, devo, io devo dire che... Vabbè, io ho un rapporto, mi trovo veramente bene e condivido... Un eh, parecchio del mio tempo con lui e condivido idee di calcio ma soprattutto idee di eh, comportamenti, atteggiamenti eh, e di mentalità eh, dopodiché io l'ho preso l'anno scorso in un momento molto difficile devo dire la verità che è stata quasi una cosa che non mi aspettavo cioè io ci ho provato giusto per buttarla lì poi mi sono reso conto che nel calcio a volte le cose impossibili invece non sono poi così impossibili mi ha stupito molto la capacità sua di inserirsi subito in un contesto che non conosceva, perché lui ha fatto da allenatore Primavera Serie B e Serie A, tra l'altro vincendo anche e salvandosi in Serie A col Torino, e mi ha stupito la sua velocità nell'inserirsi in una categoria che non conosceva e soprattutto di averla letta bene. Mm. E... Dopodiché un grande lavoratore, ha uno staff di ragazzi che lavorano molto, che, che ci tengono molto anche alla gestione, quindi c'è un aspetto umano anche eh, e di gestione che condivido, quindi devo dirti, io, se mi devi parlare di lungo, io... Cioè, Allargo le braccia. Eh, L'hai scelto ma, tu? Luca, sì, sì, sì, sì, sì. Lo paga il presidente, ma l'ho scelto io. Questo eh, <ride> non è che... ah, Esatto. esatto. Però, a proposito, è stato la nostra svolta. A, a proposito del presidente Luca Di Masi, che eh, tra l'altro è giovane: è più giovane di te, tra le altre cose. Sì. Eh, eh, eh, Vabbè, anche mi... questo non è che potevi dirlo. Eh? Cioè, <ride> <ride> cioè, Maria, qualche capello bianco, però ce l'ha anche lui, eh? nonostante sia più giovane sì, di te. Provo eh, a fare il presidente di una squadra per otto eh, anni, eh, poi... es es esatto. Eh, no, non so se ha qualcosa in comune con Giotta Copina, però eh, se, se trovo un punto di connessione tra i due, eh, giova giovani, cioè tacopina un po' meno, però eh, entusiasti e molto ambiziosi, eh, è complicato lavorare con un presidente del genere? O è più facile? No, non è... Beh, il rapporto del presidente... È... deve essere. Guarda, io credo che ci debba essere eh, alla base del rapporto l'onestà intellettuale. Mm -hmm. eh, perché comunque i presidenti sono presidenti perché, almeno io parlo per il mio e perché lui ha il piacere di essere presidente, è ambizioso, ma è perché ci tiene all'Alessandra e ai grigi e quindi lui investe il proprio denaro, il proprio tempo, togliendolo alla sua famiglia perché è un tifoso, che può essere eh, difficile da gestire in, in alcuni momenti perché comunque è un passionale e vive di emozioni, però ti dà tanto perché poi alla fine, almeno io, il rapporto che ho con, con il Presidente Di Masi è, è ottimo, è di condivisione, di, anche di confronto. Eh. Ci sono stati momenti difficili in cui ci siamo confrontati, anche in maniera abbastanza dura, eh, però sempre con un fondo di, di rispetto e di onestà intellettuale. Quindi devo dirti io mi trovo molto bene con, ma questa Alessandria cosa vuole fare da grande? Secondo te? Cioè, quali sono le ambizioni? Al di là di quest'anno? Nel medio e lungo termine, Beh, consolidarsi sicuramente in Serie B. in questo momento? Io credo che sia l'obiettivo principale. Poi io guardare oltre mh, faccio fatica. Eh. Ma questo il lo dici da, per il tuo ruolo, oppure perché effettivamente sono le ambizioni della, della società? No, lo dico per il mio ruolo, ma lo dico anche perché oggi, cioè, eh, per costruire una squadra per andare in Serie A, ci vogliono risorse, che probabilmente il mio presidente ha, ma che in questo momento non credo che lui voglia mettere. Quindi io credo che la volontà del mio presidente sia quella di spendere in linea un pochettino con la media della serie B, mantenere la categoria e strutturarsi e diventare perché. Cioè, ehm, L'Alessandria alla fine sono 50 anni praticamente che non sta in Serie B, quindi anche tutto l'ambiente, la città, i tifosi hanno bisogno di continuità in questa categoria, perché poi alla fine il calcio bello, non che il calcio di Serie C non sia bello, attenzione, è affascinante il calcio di provincia, i derby i territoriali, bellissimo però il calcio di Serie B è più bello, fare. Cioè io ho avuto anche la fortuna di giocare, ah, e quando vai in Serie t C... Anche perché in Serie C ci rimetti un fracco di soldi, e questo ad Di credo non piace. Esatto, poi... Esatto, <ride> poi <ride> Enzo, adesso no, non mi piaceva assolutamente, <ride> anzi... Detto questo, e lui ne ha messi tanti, eh, in questi otto anni prima di andare in Serie B. Oh, non, non che i bici si fa però... No, infatti, lì volevo arrivare. Se poi dopo tu mi dici, vogliamo andare in Serie A... E Allora voglia fare i campionati di Serie C, in Serie B ti fa male davvero perché poi le cifre cambiano e di parecchio e quindi eh, io credo che mh, bisogna fare un passo alla volta quindi secondo me è giusto che eh, in questo momento l'Alessandria pensi a consolidarsi in categoria e diventare una certezza di Serie B, cosa non facile, eh? non facile però. Beh d'altra parte l'abbiamo visto con la SPAL insomma che l'ascesa la, verticale riserva delle soddisfazioni incredibili ma anche dei rovesci che possono essere a volte catastrofici. Eh, eh, ragazzi, i cambi... Io non voglio neanche pensare Davide e la Spal quando si sono ritrovati in Serie A, perché fare il doppio salto CBBA eh, come dici te, probabilmente sono stati... Almeno io avrei fatto dieci giorni di, di, di, di, di, di, di, di ristoranti e feste. <ride> Però poi... <ride> Ma sono stati fatti, Io, probabilmente. Li ho, li ho fatti dalla C alla B, non li facevo dalla Bialosa. <ride> detto, detto questo, secondo me eh, tecnicamente cambia veramente tanto, quindi non mi permetto di dire che tra l'altro in la l'asfalto si salvò anche, si è salvata anche. Due volte di fila. Esatto, quindi, eh, però cambiano di molto i parametri tecnici, eh, ma parlano, Cambiano anche le persone con cui parli, c'è molto più competenza, e molto più, i rapporti devono essere molto diversi. Insomma, sono anche le strutture, totalmente... probabilmente, no? Le strutture ma, di... ma assolutamente, cioè, ma anche dal punto di vista mediatico, l'impatto che hai, cioè, ti arriva addosso della roba che, che molto probabilmente non sei pronto, a cui non sei Voi pronto. Voi siete quindi... cambiati dall'anno scorso a quest'anno? Noi siamo un po' cambiati, eh, fa conto che in C comunque noi avevamo già una buona struttura, ok? quindi eh, siamo un po' cambiati, ci siamo adeguati, abbiamo cominciato a pedalare tutti quanti molto di più, la verità è anche quella, eh, dalla C alla B, però in C l'Alessandria era già una, una società strutturata, cioè nel senso non era, un, cioè non era una, non so, una piccola piazza, comunque... La piazza di Alessandria non, non, non ti consente di fare calcio cioè, di, di, di, di basso profilo, perché poi insomma, è, è, è parecchio seguita, quindi ci vuole una società strutturata anche in C. Nel frattempo vedo che sulla pagina Facebook dell'Alessandria la gente chiede la copertura della gradinata e mi sembra di vivere quello che è successo a Ferrara eh. 5-6 anni fa. <ride> quindi, eh, a proposito di struttura minata non so, io non, non mi occupo di stato, gradinata eh, Nord, sì. c'è un commento vogliamo la gradinata, vogliamo la copertura scusa, eh, co cose che, che abbiamo già visto, no ma volevo chiederti una cosa Fabio, stando sulla squadra, perché quest'estate sì. comunque eh, è vero avete man mantenuto un'intelaiatura importante, però avete anche cambiato molto eh, è stato difficile cambiare così tanto perché in genere quando si vince un campionato anche, in realtà, anche passando i playoff, però comunque si, si vuole puntare su quel tipo di gruppo invece voi avete fatto una scelta di, di leggera discontinuità sì, sì e no nel senso che abbiamo mantenuto comunque uno zoccolo duro eh, la, la, la, la, la carcassa dell'intelagliatura del, del, dell della squadra è rimasta più o meno quella eh, abbiamo cercato di apportare quel, quello che quello che noi pensavamo fossero delle cose da migliorare o da portare a livello della categoria. Eh, la, guarda, la cosa più difficile è stata, è stata mandare via parti di giocatori che un mese prima o venti giorni prima che avevano fatto vincere il campionato. Quella è stata ecco, scusa, scusa, scusa, la Fabio. parte mia forse più dura. Ecco, da DS come, come si fanno queste cose? Perché in genere eh, che, i, no, i, no, si no, dice no, che no. i DS devono essere i peggio è eh. eh, i figli di ma è, è così eh. o c'è una maniera leggera di fare queste cose no non c'è una maniera leggera perché tanto passerai sempre per, per stronzo anche se non lo sei eh, perché poi devi fare delle scelte anche dolorose eh, e su quelle scelte comunque è difficile io poi devo dire che vivo in maniera molto eh, Molto forte, molto, molto dentro, l'ho vissuta veramente in maniera profonda questi, questi, questi due anni con questi ragazzi. Quindi quando mi sono ritrovato e con alcuni ho anche discusso e, e ne sono veramente dispiaciuto. Perché sì. mi rendo conto anche che non capiscono o comunque, cioè tu vinci un campionato e il giorno dopo ti dicono guarda non mi entri più nel progetto perché siamo una in Serie B, quindi è difficile da capire però è di molto difficile da dire. Molto, molto, molto difficile. Hai allora, fatto, molto... fatto fatica con Davide Di Quinzi, che è un nostro amico? Con Davide Di Quinzi ho fatto molta fatica. Molta fatica. Ho fatto mo Davide è un giocatore, vabbè, un giocatore talentuoso che secondo me. Anzi, mi sono arrabbiato molto con Davide perché secondo me lui ha. Ma eh, eh, adesso ormai ha 32 anni, sì. perché è un 89. Sì. secondo me lui ha fatto una carriera mh, un pelo sotto quelle che potevano essere le sue, il suo potenziale eh, ma è un ragazzo eccezionale un ragazzo bravissimo, buonissimo quindi non è stato facile non è stato facile con Davide non è stato facile con Eusepi, con Cosenza cioè, ci sono stati dei giocatori a cui mi è dispiaciuto veramente tanto di dire guardate ragazzi non state più parte di questo progetto ecco Fabio cose che comunque tu hai vissuto anche sulla tua pelle perché dopo certo. aver vinto. Uh, a Reggio Calabria come sì. ti hanno detto: guarda, grazie per averci portato in Serie A, però <ride> qua serve altro no? tornate in B, sì è vero, è vero. ed è successo anche a Piacenza dove ho è vinto vero? il campionato della BLA e sono tornato in B oggi ti dico che io probabilmente avrei potuto giocare in Serie A ma ero propriamente un giocatore di Serie B quindi in quel momento lì mi giravano le scatole, prendevo a parole tutti mi incazzavo però poi alla fine... Eh, No, no. Va, ti, alle ti alleni con la squadra ancora oggi ogni tanto? Ma va, figurati. Figura. no? Guarda, adesso lo dico qua, mi sono appena stirato, ho fatto un amichevole con dei miei amici in Val d'Aosta, ogni tanto mi tirano dentro, mi sono stirato no. lì, abbiamo... facevamo un 2-2 all'ottantesimo, ho fatto una sterzata e mi sono stirato. Non posso ecco. giocare <ride> io eh, calcio, però il compenso mi alleno, in compenso nell'Eno, vado a montagna, marrampico. Sento... Eh, sappiamo allora. che, sei, che sei amante della natura, soprattutto. Sono eh... una guida della natura, io sono guida ah, naturalistica. Davvero? Ah. Sì, perché in un momento di crisi con il calcio, dopo aver fatto il direttore a Rovigo sì. nel 2014, L esperienza sulla quale <ride> tenderei un velo pietoso, se posso dire. <ride> No, no, dai. No, no. <ride> eh, non era andata bene. Eh, eh sì. e quindi, eh, Ricordo le deciso... circostanze di, di, di, di quella separazione, perché io sono della zona, quindi figurati. Perfetto. Vabbè. Eh, quindi ti dicevo, quando eh, sono andato via da Rovigo, avevo deciso di smettere col calcio. O, o meglio, smettere con quel ruolo, perché il ruolo di direttore sportivo non riuscivo a... Non, non, non, non, non me lo sentivo nelle corde e quindi sono andato a fare un corso da guida perché io sono amante della, della montagna e della natura in generale e sono diventato guida escursionistica per un po' di tempo ho, ho fatto anche qualche uscita con qualche scuola ho fatto in giro le classi in montagna eccetera eccetera che meraviglia pure... bello, veramente bello ma eh, scusa, eh, approfitto di questa divagazione, Fabio, perché sì. non è un mistero che, che tu eh, sei un uomo dotato di coscienza politica che lavora nel calcio. Eh, oh. eh, ti sei no, ma non tra tranquillo, non voglio andare a truccare <ride> argomenti troppo. No, no, no, no, ma è una cosa più che altro. Antropologica. Non, non voglio entrare nel dettaglio della tua storia. Abbiamo sempre di... dire che ci salta la connessione. Ricorda esatto, <ride> no, no, no in no, come... valle ogni tanto le montagne esatto, no, no, noi... esatto, eh, faccio, sì. faccio una delle mie, delle mie divagazioni solite. Cioè, eh, abbiamo la possibilità di avere qua con noi eh, un professionista che eh, per fortuna ha interessi che sono anche fuori dal calcio. Eh, e quindi non è una cosa scontata um, noi qua a Ferrara abbiamo Luca Mora che è un altro giocatore che è, è dotato di coscienza politica e ovviamente non, è, ah, non ama esternare però insomma non ama neanche nascondere que quello che voglio dire Fabio è in questo ambiente però mi sembra che sia ancora un po' un tabù avere una coscienza politica di qualunque tipo che sia di orientamento progressista o di orientamento conservatore mi sembra ancora un, un tema sul quale dobbiamo fare ancora tanta tanta tanta strada ma dici nell'ambiente del calcio? Sì. Ma guarda, io poi ho fatto anche un'esperienza politica ad Alessandria. E la consigliere? Consigliere, sì, sì, sì, sì. Ho fatto il consigliere comunale in una città che non era la mia, ma che sento mia eh, fondamentalmente. Eh, però io ti direi che il calcio poi alla fine diventa metafora di vita e, e questo vale un po' per tutto. Quindi la, la, la, la poco cultura che c'è nel calcio politica o politica ideologica, secondo me eh, si può sicuramente, sicuramente si può trasmettere anche alla, alla, alla, alla, nella, nella società in cui viviamo. Insomma, io non credo che il calcio rispecchi una società diversa da quella in cui viviamo noi tuttora. E, e l'esperienza che ho fatto da, da politico me un po la conferma, perché poi alla fine... Tanta la, la, la gente si lamenta molto, però poi in realtà bisogna avere anche una parte attiva in questa società se si vuole far parte di questa società. E quello che ho riscontrato invece è che ce n'è poca voglia di mettersi anche in discussione. Oggi seguo con grande interesse i problemi che viviamo tutti quanti, no? sull'ambiente... E vedo che si sprecano un sacco di parole, poi in realtà bisogna capire quanto la gente ha voglia di togliersi qualcosina, perché poi si tratta di quello, e quanto ha voglia di cambiare le, propri, le proprie abitudini per poter rivivere il nostro ambiente in maniera più giusta, più equilibrata, migliore, pensando a quelle che arriveranno. Meno egoista. Non mi sembra poco come discorso. Polly, ti vedevo affascinata da questa considerazione di Fabio Artico. Ma sì, sono affascinata semplicemente perché sono un'appassionata di montagna e sono eh, molto appassionata anche dei temi che riguardano la natura, quindi è sempre bello trovare qualcuno che la pensa così. Ad ogni ah. modo, io vorrei tornare un attimo sul nostro campo di gioco e volevo chiederti ad oggi che idea ti sei fatto di questa spalla, di questa spalla un po' reinventata dalla società, la squadra, L'allenatore è cambiato tanto. Non so se hai avuto modo di seguirla, ma anche l'anno sta. Beh, mi sa, mi sa che un'occhiata sì. gliel'ha data. Eh. Dai, <ride> sì, ogni tanto, ma sì, qualcosa ogni tanto ho visto. Però, sì. Ma è cambiata tanto. È cambiato allenatore, è cambiata società, è cambiato il gruppo. Insomma, ci sono dei parametri diversi. Credo che sia iniziato un, un nuovo corso, della nuova spalle eh, poi le aspettative dei tifosi sono legittime però io credo che abbia iniziato un percorso giusto perché ha mantenuto dei, dei, dei giocatori di esperienza l'anno scorso ha ripreso per esempio Luca che, è, mora, che insomma è un ragazzo che la spalla ce l'ha cucita addosso ma c'è cioè la maglietta della spalla ce l'ha cucita addosso perché io credo che all'interno di un gruppo ci voglia qualcuno che sappia mh, anche trasmettere ciò che indossano i propri compagni, e, e, e lo possa trasmettere, il valore della maglia, e non è una cosa scontata, non è una cosa conquista, che si dice così. E hanno un'ossatura di giocatori che fino a due anni fa giocavano in Serie A, e all'interno ci ha messo, secondo me, dei, gio dei giovani di valore, di valore. poi... Eh, ho visto che hanno avuto qualche infortunato, hanno avuto un po' di sfortuna in alcune partite. Eh, L'allenatore nuovo ha delle idee forti, ha un'identità forte. Per arrivare a un equilibrio ci vuole del tempo, però io credo che la, la, la Spazio stia facendo un buon percorso, a me piace molto. Allora, i pronostici sulla partita di sabato li facciamo una volta che abbiamo salutato Fabio così evitiamo qualunque tipo di conflitto di, di interesse. se no, li fate adesso così a me non so se la prossima volta facciamo un intervento o meno. <ride> allora no, diciamo no, che eh, possiamo eh, giocarci eh, la carta a Leo che non ne becca mai mezza. Quindi... Esatto, no, è, no. è vero. <ride> Leo, è così... Io ho questa tradizione praticamente non beccare neanche uno. Ma no, quindi... scusa, devi fare come l'anno scorso Leo che pronosticavi dei 3 a 3 continuamente. <ride> <no>. <ride> Basterebbe un semplice 0 a zero, eh. non è semplice, <ride> va bene, eh, più facile. Questa è la dichiarazione, eh. questa tre dichiarazione tre. È... Adesso domani sulla stampa Alessandro Artico. Fabio Artico, firmo per lo 0-0. Quando non l'ha mai detto, ma vabbè. No, eh, prima di salutare Fabio e ringraziarlo veramente perché è stato un piacere co colloquiare con lui, Fabio, ehm, siamo in un momento nel quale eh, ci stiamo interrogando sulla mancanza di, di attaccanti forti in nazionale. Eh, tu sei stato un ottimo attaccante e, e hai fatto meno, lo sai meglio di, di chiunque altro, di quello che forse ti potevi permettere, però... Queste sono le carriere calcistiche che a volte succede. Eh, io io eh, cercavo sempre di comprarti su PC Calcio nel 99-2000 eh, quando no, ci giocavo. Nel 2000 costavo parecchio. Eh, nel esatto, momento. no, perché, <ride> eh, <ride> perché eri un giocatore della Madonna, eh, perché eri, eri la regina reduce da, da, da quel campionato di pinco e hai fatto un sacco sì. di gol. Quindi, sì. eh, per, perché sono spariti gli attaccanti in Italia? Ma ti direi che sono spariti anche i difensori. Ah, okay. eh, però non è che non sono, spariti, non sono spariti perché adesso nelle nuove leve ci sono giocatori interessanti poi negli anni sai, vanno annate bisogna avere anche un po' di, di fortuna eh, alla fine poi noi abbiamo una nazionale che è campione d'Europa mm, eh, in Italia abbiamo un pallone d'oro. c'è stato uno d'oro l'anno scorso, immobile mm. fa 30 gol al campionato e è, è, è vero che c'è una difficoltà a trovare l'attaccante, il lucca della situazione che adesso è sulla bocca di tutti. Ma io non vorrei creare troppe, cioè, aspettative. Non vorrei dargli troppe aspettative e troppe responsabilità a un ragazzo che sta uscendo adesso. Vorrei che, perché ho letto addirittura sì. che a marzo sarà lui l'attaccante, sì. cioè, non esageriamo. Perché poi dopo dopo... In, piccolo, in piccolo è quello che sta accadendo anche a Luca Moro a Catania che sta segnando a Rafa. Esatto bravo perché poi adesso rivedono tutti il Lucca de dell'anno scorso quindi cioè, andiamoci piano perché poi a livello di Serie A a livello internazionale cambiano le cose quindi e i valori e, e soprattutto poi i ragazzi si bruciano bisogna fargli fare un passo alla volta probabilmente nel futuro ci sono beh, voi ne avete uno molto bravo secondo me che è in prestito dal Milan e, Qualcosa c'è, sicuramente negli ultimi anni è, sono mancati forse i, i, i dopo, i Vieri, gli attaccanti centrali, i centraloni, quelli forti. I beh. numeri 9. I numeri 9, esatto, sono un po' mancati, però io credo che sia un passaggio, adesso torneranno. Eh, Ma tu ti rivedi in qualcuno di quelli che ci sono adesso in giro? Mm. No, no, no. <ride> no <non ride> il secondo, perché... è il secondo titolo della serata, no, ma no, no ma, no, no, ma per cambiati le, sono cambiati proprio gli attaccanti e quello che devono fare. Eh, per caratteristiche, eh. adesso, cioè, veramente, mh, sono cambiate le caratteristiche dei giocatori. Si va a ricercare magari anche il piccolo rapido, l'esplosivo, eh, Beh, sono proprio cambiati, ma se voi vedete negli ultimi anni, eh, ne parliamo stamattina con ieri, con degli amici, noi dobbiamo avere un'identità, il calcio italiano deve avere un'identità. E negli ultimi anni, secondo me, soprattutto nel settore giovanile, si è voluto un po' scimmiottare quello che era invece un calcio che 15 anni fa andava fortissimo, che era il calcio spagnolo. Oggi parlano di riferimento come calcio inglese. Io dico che noi siamo il calcio italiano. E abbiamo delle, una tradizione, abbiamo una cultura e ci possiamo discostare da quello per qualche caratteristica, ma non dobbiamo perdere la nostra identità. Perché poi nella storia l'Italia è sempre stata una nazionale che ha fornito giocatori di alto livello e ha vinto mondiali, europei. Quindi, sì, Da questo punto di vista, Fabio, eh, la tendenza al, a liberizzazione del calcio ha fatto sì che appunto... Eh, non si avessero più il numero 9 no perché si gioca col sì. falso 9 col falso 9 sì. esatto, bravo. Me mezze punte, tutti quei giocatori eh. lì e poi non trovi sì. più il centravanti, vecchia maniera no, perché lo metti a fare all'esterno perché lo metti a fare il centrocampista l'inserimento tanto che poi il Milan dove andare, insomma Ibrahimovic perché aveva un centrale a, a da... 40 anni mm. o Giro che ne ha 35 insomma, sì sì, infatti infatti Va bene Fabio, grazie. grazie. Non possiamo dirti grazie che. Grazie. Eh, niente, eh, beh, Leo tu lo vedrai sabato allo stadio, penso. Eh, io no. Ci vediamo, ci vediamo sabato allo stadio, così facciamo i conti sabato allo eh, stadio. Esame i conti per, per il eh, pronostico a fine partita. Non vai, vai. scherzate, ma adesso io vado di là a sentirmi cosa dire. Vai <ride> ah, <no. ride> bene, vai bene. bene. Tanto saremo qua un altro quarto d'ora circa, quindi non ti faremo okay. neanche fare tardi. Hai solo una certezza: quello che dico io, stai sicuro se lo devi giocare. Che non sia vero, <ride> non sia vero. <ride> <ride> parliamo d'altro. Dai, che poi la prossima settimana andate a Cosenza, dove vi andate a Cropoli. Cosenza, Cosenza. Cosenza. Va, allora, bene, cioè, va, bene, va bene, va bene, va bene. Grazie Fabio allora, per essere grazie stato qui. Grazie, grazie. Sì. grazie dell'invito, un saluto a tutti quanti, grazie davvero. Alla prossima, ciao. Ciao ragazzi, ciao, ciao, allora. ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, E allora, cari Leo, cara Polli, eh, beh, ci siamo divertiti con Fabio Artico, eh. No, ma sì. scusate, al di là della, della piaggeria che è classica no, di quando si ha un ospite, eh, è, è una persona con la quale si può parlare di calcio e, e non solo. E io apprezzo sempre questi ospiti e anzi eh, ho fatto un errore, non, non l'ho citata mentre eravamo in collegamento con Fabio Artico, devo ringraziare di cuore e, e, Beatrice Bergamini che ci ha permesso di agganciare Fabio Artico in tempi record, eh, Beatrice scusa, eh, adesso scriverò anche a Fabio per ricordargli che, che, che era doveroso fare questa, questa citazione. Eh, teniamoci una decina di minuti, 12 minuti per eh, dare prova a Fabio Artico che non parleremo male di lui, né faremo eh, <ride> pronostici. Anche se. Eh. Eh. Anche se c'è qualcuno che è buzzo, forse, che dice sì. eh, Fabio Sabato vincete facile a Ferrara. Quindi eh. adesso Fabio, eh. sei offline, puoi, puoi dire quello che, che vuoi. E... Esatto. Eh, beh, se Fabio sì. vuole collegarsi sul sì. col suo profilo Facebook e commentare, può farlo. Sì. A me so che ne sì. abbia uno, non, lo so, non, mi tanto, non mi sembra tanto personaggio da social, eh, Fabio Artico. Non, non, non mi sembra. Sì. Beh, mi, mi è, ho avuto una fitta al cuore quando Edoardo Selleri, che saluto, mi ha scritto cos'è PC Calcio e... Eh, oh. Te lo volevo prima far notare. Ah, sì, è vero che era un, era un videogioco manageriale popolare tra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000, quindi se lui è nato che ne so, nel 2000, eh, nel 2000 eh, non può sapere cos'è Piccaccio. Io in premesso non lo conoscevo. Quindi. Era una specie di, di antesignano, no, no, non un di Football Manager, perché Football Manager esisteva già, si chiamava Scudetto. Vabbè, questa è una, è una divagazione, eh, ma vabbè. io da, ne, da nerd dei videogiochi calcistici... Eh, e queste cose però vado sono, a me. Edoardo no, sì, è roba da vecchi, insomma. Se hai più di 30 anni sai cosa è Pc calcio, se ne hai meno eh, mi sa che no. Ehm, ragazzi, allora ehm, fermo restando che dobbiamo fare anche il nostro stupido giochino dopo, eh, ma quello ce lo, ce, ce, ce, ce lo teniamo dopo. Chissà se Sara è ancora collegata per fare eh, consulenza a, a, Leo. <ride> <ride> a Leo. Guarda, ti <ride> eh, scrivo in privato, <ride> scrivi in privato perché hai bisogno della tua la tua angelo custode eh, no, sì. <ride> che, che ti aiuta. Il era lo zio simpatico, dice Federico, È vero, è vero, vero, ma era un gioco anche nel quale era realistico perché in tempo tre anni ti ritrovavi in bancarotta come niente. È vero, a meno di prendere il Varese che era impaccato di soldi e nessuno ha mai capito perché. Allora, ehm, eh, Clotet, eh, andrà avanti o 4-3-1-2? Direi di sì. Um, però voglio riflettere con voi su una cosa. Da, già da due settimane è stata lanciata la, la volata del Aguolla Punta. Ale. Eh, Fermo restando che sta punta arriverà a gennaio perché Giuseppe Rossi l'ha detto anche Joe eh, è indietro. Eh, Leo, perché ci stai commentando? No, ho commentato col mio profilo eh, a ah. Sara dal pronostico. Ah, io <ride> hai preso sul serio sta roba. Eh, eh, magari, magari Sara adesso è già nata a letto, che ne sappiamo, eh, o, o magari è uscita eh, a berciare. No, lui bine. ci ha provato. Giusto così, esatto. Fa, infatti, abbiamo ancora qualche minuto per provare a vedere se, se, se eh, riceverai l'aiuto da casa. Eh, dicevo, mh, a quella punta, ok, a quella punta arriverà a gennaio. Ehm, Giuseppe Rossi è ancora un po' indietro, l'ha detto anche giù. Eh, io però vorrei riflettere su una cosa è sparito sec, perché eh, abbiamo iniziato la stagione, e eh, eh, no, non lo vendiamo al Bologna, perché questo qua è forte, Gio eh, che dice, eh, è roba da Premier League, eh, dategli tempo, e eh, tutto quanto. Non come al solito. Gli abbiamo dato tempo, eh, mm. e però adesso non lo stiamo mica più vedendo, eh, quindi ci dobbiamo preoccupare? Ma no, dai, cioè, secondo me... <ride> Diciamo che in questo momento non trova molto spazio perché comunque Claudette ha un po' cambiato quelle che erano le sue convinzioni iniziali, ma magari le ricambia ancora. Quindi Sec non può fare la punta centrale però assieme magari a Colombo o a Melchior. Diciamo che probabilmente è un po' difficile per lui per le caratteristiche fisiche perché comunque ogni volta che va in contrasto contro qualsiasi difensore centrale, è difficile che riesca a avere la meglio. L'abbiamo visto l'anno scorso la Juventus Stadium, se ti ricordi, dal vivo. Eh, ho capito, eh, ma quelli della Juve sono dei, tutti dei giganti. Però, comunque, sono delle persone allenate. Eh, Quanto freddo abbiamo preso quella volta. E in Serie B ce ne sono. Quindi, secondo me, è difficile vederlo lì. Però, magari, insomma, in altro momento del campionato può venire buono. Eh. Ma, a mio Speriamo. modo, io... Mi avvalgo di quanto ha detto prima il nostro ospite, ovvero che eh, un campionato dura un anno, è lungo e c'è lo spazio un po' per tutti, quindi se ne ha trovato un po' e adesso non ne sta trovando è possibile che torni. non vedo la sua sparizione come una cosa definitiva. No, neanche io la trovo una cosa definitiva, ma quello che però dico tu è... tu sei sempre molto definitivo con i tuoi titoletti. No! <ride> sparito secco. No! <ride> è una è... catastrofe. Non è una catastrofe. Però... È Orla... <ride> Orla va di clickbaiting. Sì, esatto. No, è sparito a punti e punteria. <ride> no, però scusate, no, scusate, no. Ma però eh, ha giocato titolare col Como. Col Como mh, non mi sembra avesse fatto una partita memorabile, ma potrei sbagliarmi. Uh, ad Ascoli è rimasto seduto in panchina col Perugia non ha giocato ed è andato in tribuna, ufficialmente per un problema fisico, poi con la Cremonese è entrato a 10 minuti dalla fine quindi mh, può anche essere che Clotet in questa fase lo tenga un po' uh, nella cuccia del cane, come dicono negli Stati Uniti eh, per come dire, anche alzare un po' il livello del, del suo impegno perché magari si aspettava delle cose, non le ha viste e ha detto, beh, senti, stai seduto un po' e eh, poi vediamo se nelle prossime settimane magari mi fai cambiare idea. Cioè, questo era il senso del mio ragionamento. Sì, siamo beh, tutti si d'accordo con Ciao. quello che, che dici tu. Giustamente da, da quando è iniziato il campionato non è che abbiamo visto un Dembasek fare delle prestazioni memorabili sempre, anzi, ad adesso non, non, non mi viene in mente un episodio suo in particolare per cui arrivano dei commenti su demba sex e se vogliamo leggerli eh? ah, okay. sapevo, che, sapevo che con questo argomento avremmo stuzzicato un po il nostro pubblico e mi fa mi piacere sento subito di leggere quello di luca pocaterra che si dice sì. Sec deve imparare a passare al ballon altrimenti al <ride> ah, parte. questo questo è uno dei temi perché effettivamente sec se passasse un paio di palloni in più invece che provare sempre a dribblare, probabilmente aumenterebbe l'efficacia del suo gioco ma questo lo diciamo già dall'anno scorso con la primavera poi ci scrive anche Marcello uh, Maranini Continuo a pensare che Sec eh, non è ancora un giocatore da Serie B, soprattutto per la testa, non si vedono miglioramenti, mia impressione personale. Va bene, 10 minuti dalla fine per provare con una sgruppata a spaccare la porta, ma 90 minuti no. Spaccare la partita, non la porta. Esatto, ma se, eh, se poi spacca anche la porta va bene. Eh, eh. Se, quello sarebbe l'auspicio, visto il suo ruolo. Come esatto. Eh. E poi Buzzi dice, meglio così, a tempo per imparare il significato di passa al balon, zio biglio. <ride> è quella la poesia, diciamo, che... La poesia della, della serata. No, però sì. dice, stava irritante col suo egoismo. Um, in un calcio uh, altamente automatizzato come quello di Clotet, probabilmente SEC può essere sia la variabile impazzita che, che salta due uomini, ti conquista la punizione in zona offensiva. Per esempio, mi viene in mente col Parma. Col Parma è entrato, ha fatto 20 minuti molto, molto buoni, ha fatto quello che c'era da fare, cioè ha, ha creato scompiglio ne nella difesa del Parma, in altre occasioni sembra intestardirsi non essere totalmente partecipe, anche in fase difensiva, perché se ricordate eh, in un paio di occasioni abbiamo commentato anche su questo, che eh, sembrava un po' distratto e gli avversari hanno approfittato Mierda, di questo distratto. Sì, quindi... eh, sì eh, e probabilmente questo, questo a Clotet non è piaciuto granché, eh, quindi sono curioso di vedere quale sarà l'evoluzione. Sì, eh, sono le 22.10, abbiamo 5 minuti, Leo eh, è il tuo momento, dai, eh, è inutile dirlo. Esatto, eh, Stavamo aspettando beh. tutti te. <ride> Esatto, no, eh, intanto è per rispondere a chi ci aveva chiesto durante la fotografia. Abbiamo la... fatto un accordo, eh? Dai, ma perché non Dai, per... Dai, Leo, allora ragazzi, è ora di parlare, della ed eccola qua, mi metto nel vento che era qua sotto la scrivania che <ride> è quello la che lavoro, quindi è sempre qua. Allora. allora. Devo leggere perché la roba è più complicata del previsto. Preso okay. ok, allora partiamo. Facciamo un attimo il punto perché la situazione è abbastanza intrigata. No, ma se voi ridete, però mi sconcentrate. No, Quindi, rido guarda, perché sono... no, Leo, non rido di te, rido perché sono felice. No, perché, dalle... perché stiamo facendo una cosa che resterà nella storia delle dirette. Allora, allora, stessa, io dirò quello che devo dire guardando solo il foglio perché allora, se guardo i fatti va bene, va bene. <ride> va bene. Eh, però potrei All... attaccare un adesivo su, que su, que su quel metodo, però... è veramente quello che uso. Quindi, non è che uso. appunto. Allora, allora, a luglio 2019, il PM Cavallo firma il sequestro, Dove partire, partire da così lontano, eh? Sì, perché mi devo collegare con gli eventi lì, quindi okay. devo Vabbè. fare tre, tre, sì. tre sì. punti. no, ti, ti, la... ti do un minuto per fare lo spiegone. Sì, dai. Che tu, Maru, stai, stai lì, che ho una roba, roba. Allora. Luglio 2019 la PM Cavallo firma il sequestro della gradinata mm -hmm. della foresta e questa cosa è Arriviamo tre anni dopo, ad agosto 2021, che eh, la PM Cavallo dispone il sequestro preventivo perché i lavori non sono stati fatti. Quindi anche questa è una cosa che abbiamo già spiegato le altre dirette e non, non ci torniamo più. Mm -hmm. Siamo arrivati a settembre che praticamente eh, i legali imputati presentano un ricorso contro il di sequestro e chiedono anche l'incidente provatorio per la superferizia, quindi okay. chiedono due robe. Poi okay. arriviamo ad oggi, che siamo a novembre 2021, okay. con il GIP, che è il giudice per indagini preliminari, che respinge l'inchiesta di incidente provatorio, quindi la prima cosa che chiedono viene respinta. Eh, ma attenzione che rimane ancora la seconda eh, in atto ed è una roba molto importante dopo, diciamo anche perché nel frattempo il PM Cavallo firma il nulla osta per l'esecuzione dei lavori, quindi ad oggi... La PM guarda, Cavallo... La PM, non so se sia... Guarda che se la, la polli ci tiene queste cose. Vabbè, la PM Cavallo, la PM Bar Barbara Cavallo, chiamiamola così, ok? Il pubblico ministero firma il eh, nulla osta per l'esecuzione dei lavori, quindi questa è una roba importante. Eh, allora, i lavori quindi ad oggi sono stati visionati dall'ingegnere eh, Pellegrino, avallati più che visionati, eh, sono stati, ricordiamo che la sposa è fidata all'ingegnere Calvi, e quindi Pellegrino ha dato tra una specie di ok già a fine ottobre mm. e ha detto eh, in quarto stante in questi giorni qua c'è l'affidamento all'impresa che sarà un affidamento diretto perché eh, la concessione del, del rapporto tra, tra il comune e la SPAL prevede che non ci sia una gara in mezzo. quindi mm -hmm. praticamente la SPAL può affidare a chi vuole questi lavori presumibilmente non lo farà alla tassi. <ride> e la tassa abbiamo, la... abbiamo già un indizio <ride> esatto abbiamo già un indizio questo l'ho aggiunto io non me l'ha detto nessuno mm. eh, magari le dà la tassa ma non credo mm. non e, no adesso la cosa, la cosa importante è che quindi i tempi che erano previsti a Tacopina non credo che saranno rispettati. Cioè Tacopina aveva detto dicembre, ma è dicembre so, dietro l'angolo che non se ne fa niente. È, è, okay. esatto. è difficile pensare che fin dicembre i lavori siano fatti perché ad oggi non c'è stata neanche fatta mm. eh, ancora l'assegnazione. Anche se prendono l'impresa più brava del mondo, che mettono persone a lavorare. Scusa, Leo, ma tempo. a fare un'assegnazione di circa 700.000 euro è una roba sbrigativa o no? Beh, dal punto di vista burocratico. È impegnativa, ma non è una roba impossibile. Quello che viene mm. scongiurare è l'affidamento eh, eh, tramite lavori pubblici con una gara, quella porta via proprio graticamente. dei tempi. Okay. Lì, dipende da okay. che struttura uno ha… Li chiami che... uno e dici Senti, «Devo fare questi lavori qua all'estate, vieni a farli e tanti saluti». Sì, più o meno è una roba del di genere. Okay. Diciamo che, però, dal punto di vista dei tifosi, alla SPAL eh, non cambia granché, perché l'ultima partita in casa mm. eh, è il 29 dicembre. Poi ci sono due turni fuori la sosta, e si arriva al 5 febbraio mm -hmm. con fare regina. Quindi, da farli a fine dicembre, a fine gennaio, non cambia assolutamente niente perché fosse la spaccia, mm -hmm. cioè, non si perde in realtà granché. Quindi, mm -hmm. e... mm -hmm. però, la cosa in realtà che, <ride> che potrebbe far ridere è che vi dicevo che eh, i legali a settembre hanno chiesto due cose: cioè il ricorso per il sequestro e l'incidente probatorio. Uno sì. è stato respinto. Ma secondo, eh, no, perché la Cassazione ha fissato per il 18 gennaio mm? la discussione di questo ricorso. Quindi sono due procedimenti separati: la Spalda fa eh, una cosa e, e i, i legali ne fanno un'altra. Però se la Cassazione eh, sarà darà un esito particolare. Di particolare, come dice Mattioli, di questa sentenza, particolare, esatto, particolare, eh, potrebbe, però, saltare fuori che la SPAL avrà fatto dei lavori che poi non saranno più... Per l'anima del cazzo, esatto. Esatto, per l'anima del cazzo, in francese. <ride> Fantastico. Quindi, eh, eh, in realtà, questa è una situazione che andrà analizzata e poi avrà comunque il suo sviluppo legale, perché la SPAL, per questi lavori, eh, allora, Pellegrino, che tutti si erano anche preso dei nomi perché diceva che servivano 600.000 euro, mm. eh, cioè, se fai sbagliato, <ride> no, lui mi ha detto che se, se arrivano 600 mila euro, in realtà ne servono 670. Sono soldi mm. che tirerà fuori la spalle, ma sicuramente il buon zio eh, si rifarrà su, rifarrà con il DPR su qualcun altro. Eh, ossia, con Co, le buone o con le cattive, dicevo. Con no, le buone o con cattive. No, scusa, c'è una domanda tecnica di Marcello, la leggiamo che okay, così okay. rispondiamo al quesito. Bravo, togli il metto che? L hai, l hai eh, ma abbastanza... secondo me era da tenere perché la domanda è abbastanza tecnica, tecnica. la domanda è sempre Bravo. la stessa: se il PM ha sequestrato, perché i lavori non erano stati fatti? A chi lo aveva intimato? Chi non li ha eseguiti? Vi erano delle prescrizioni? Io questo non l'ho ancora capito. Allora il PM ha incaricato Pellegrino di fare eh, la perizia. No? Mm. Pellegrino ha stilato una lista di interventi che dovevano essere fatti. E la, diciamo, la span, per dire, chiaro che non è la span, ma l'impresa che ha fatto i lavori, in realtà eh, in accordo con il direttore dei lavori, con l'autore, ha, eh, ha fatto gli interventi che secondo loro dovevano essere fatti. Pellegrino è andato a controllare, o meglio, il, la PM Barbara Cavallo ha mandato Pellegrino eh, a controllare se le prescrizioni che lui aveva dato erano state rispettate e eh, in quel momento si è visto che non era stato fatto tutto quanto. E quindi eh, si è arrivati al punto per cui è stato necessario presentare un nuovo progetto che è appunto quello che ha fatto l'ingegnere Calvi, il motivo per il quale ha chiesto l'avallo di Pellegrino. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Secondo la me sì, della poli, la faccia da Polli è eh? ma la Polli è esperta di numeri, non di. di... <ride> Guarda, se c'è una cosa in cui sono poco esperta sono i numeri. Ad ogni modo, per le persone che sono un po' pigre come me e che non hanno voglia di ascoltare lo spiegone di Leo di 20 minuti, faremo mm. prima o poi uno schemino, dai. Una lavagna oppure Faremo uno schemino oppure, segnati, oppure, una la sera, oppure una sera oppure una sera verrà Andrea Gazzoli qua da noi ti tra... tutte... e, e, e, ci, e ci dirà un po' di cose ma ci eh, arriva la lo scansione del po' dei miei appunti e... no la vabbè eh, ma oh, magari ti farei uno spiegone sullo spallino formato articolo ehm, allora eh, intanto vi segnalo per la rubrica Pet Carroll Daily eh, <ride> che, che abbiamo il Pat Tracker cioè tipo in realtà Pet Carroll negli ultimi due o tre giorni è stato super sobrio e non ha pubblicato niente di, di, di villano di Tamarro, quindi niente. Anzi. negli ultimi è uscito, giorni quanto tempo, arco tempo. No, è, usci, è, uscito, è uscito un articolo su Entrepreneur Magazine, eh, in cui eh, il titolo è: eh, Vi presentiamo un, uh, un imprenditore visionario nel campo uh, del uh, real estate, cioè quindi del l'immobiliare sostanzialmente quindi adesso andrò a leggermi questo articolo per capire che che chi è pet caro ma no non abbiamo capito chi è pet Carroll. però vabbè non vediamo l'ora di rivederlo a ferrara ehm, eh, ha un bel aereo sì, sì, Sara. è tornata Sara Guidorzi ha <ride> scritto Ha un bel aereo esatto. sì. Sara però mi serve il pronostico prima di chiudere eh, esatto prima sì. di chiudere quindi spalla alessandria eh, ne abbiamo parlato ampiamente con Fabio Artico che ringraziamo ancora perché è stata veramente una presenza super gradita um, mm. cari miei polli car, caro il mio Leo cari, eh, miei, polli. cari miei polli esatto <ride> chi, Penso, polli. chi saranno i, i protagonisti chi, chi saranno i, i protagonisti di questa partita vediamo se fa vediamo se, se Leo va oltre il mezzo punto morale, non sostanziale che si è preso non ancora eh, convalidato comunque. dopo la partita no, no, da no, perché, parla, perché non ero così. io quel giorno lì a battere… Ragazzi, ah, è arrivata la mia risposta che leggo subito, immediatamente, okay. di Sara, che dice che vota SEC come peggiore in campo che è la volta buona che fa un super assist. Diciamo che… Va bene, sì. allora avete… Diciamo... la causa. Vediamo eh, se magari si fa espellere, che, che, che ne sa. Eh, SEC meno, bene. Eh, Polly? Prima che lo dica tu, mi gioco tutto su Colombo. Visto che so lo, per un, un giorno non l'ho. Non hai giocato, giocata, preso io! <ride> esatto. Quindi. Allora, eh, io invece mi gioco Mancosu perché lo vedo in crescita. Mi è piaciuta molto l'intervista che ha rilasciato al buon Alessio Duatti, eh, sulla nuova Ferrara. Quindi mi, mi gioco lui. Intanto, Buzzo mi chiede niente denuncia questa settimana, chissà la prossima? No, per, per adesso niente. Eh, anzi Buzzo ti, ti, ti, ti posso raccontare come lo posso raccontare ai miei colleghi e, e a tutte le persone che ci stanno seguendo che ho avuto modo di confrontarmi eh, con eh, un calciatore della SPAL e di scoprire che eh, probabilmente eh, l'anno scorso c'era un attaccante della SPAL che voleva farmi menare eh, per i giudizi un po' troppo severi nei suoi confronti, eh, per fortuna questo attaccante poi è andato via, e quindi ok. Vabbè, non, non aggiungerò nient'altro per evitare grane con gli uffici legali. Ma eh, l'hashtag Viviani sbloccaci? Viviani sbloccaci non l'ho ancora visto eh, speriamo che possa essere riproposto. Eh, ma non credo che. che mh, che, che, che vabbè, no, è molto vera... no, vabbè. no, no, no, no, ascolta, dobbiamo fare una cosa come quella che fece Dave Letterman 15 anni fa. Eh, Dave Letterman, il popolare attaccante, eh, si è sì, sono sessionato da, dalla punta, scusate, non ti la faccio più che... <ride> eh, sono, so, oh, oh, oh, sono stato contagiato dal sovranismo. Eh, il popolare conduttore televisivo americano Dave Letterman litigò con Oprah Winfrey eh, alla fine degli anni 90, inizio anni 90 e non si parlò con lei per dieci anni. A un certo punto a late show fecero The Super Bowl of Love eh, in cui si riconciliarono. Io voglio fare il Super Bowl of Love con, con <ride> Federico <ride> Viviani che viene ospite alla nostra diretta. E si dice, a no, ragazzi, ragazzi, è tutto a posto. È tutto a posto, è tutto a posto e non, non, non, non mi ricordavo neanche di avermi bloccato. Io voglio fare questa cosa, prima o poi, speriamo che, sì, che si possa. Allora, fare. la salvezza raggiunta di due anni fa Abbiamo fatto la piantata caccia e pesca. È vero. Ero con Mazzo e ero eh, su Schiavone, eh, esatto. Se la Spar raggiunge la salvezza e tutti sono contenti, facciamo, facciamo il, super super ball, ball love, con, il Super Bowl of Love, Viviani ve, con lo spallino. Yes, lo spallino. <ride> ha giudicato, domani chiamo Zaumner e gli chiedo se si può già organizzare eh, eh. mi sa di no va bene, eh, direi che anche per stavolta è andata, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta, grazie a chi ci segue in differita. il nostro appello per lo sponsor non è caduto nel vuoto perché qualcuno si è fatto avanti e bisogna applaudirlo, anche, non abbiamo ancora stabilito come quanto, quando, però ce la faremo e se qualcun altro vuole unirsi al trenino degli sponsor, vole... fa... cioè, lo accogliamo volentieri sul nostro vagone. E se ci riguardate in differita, grazie lo stesso. E niente, ci vediamo mercoledì perché saremo nel pre cosenza Spal La trasferta della morte. E perché cioè, so che c'è tanti tifosi, che si stanno organizzando tra Pullman, Pulmini e macchine. e A noi a, anzi, a loro, va tutto il nostro rispetto. A noi non va niente. Perché lei voleva fare questa trasferta, e io gli ho detto di no. Buonanotte a tutti! Ciao a tutti! Ciao!